Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video del canale Io sono GasGas0608 e oggi ragazzi siamo qui su FNAF Security Breach Ragazzi sono tornato sì perché sono riuscito a reinstallare il gioco E quindi diciamo ehm, sì ho ripreso dai salvataggi Ho ripreso diciamo da, what? da dove ho finito Purtroppo ragazzi mi sono accorto che mentre stavo registrando la registrazione è saltata È fallita e, Quindi Diciamo che per ora eh, Non posso fare moltissimo Comunque ho preso un badge di sicurezza Ho preso un badge di sicurezza e, quindi, Che bella voce eh, Quindi Ehm, ragazzi, siamo al Fuzzer Blast e ho sbloccato un biglietto per il Montigolf. Golf. Il problema è che io sono entrato facendo un glitch. Quindi, dato che questo gioco ce l'ha con me, io non posso uscire. Infatti, e sono stupido perché potevo trovare la soluzione, invece non l'ho trovata. The... the flag is the flag. one is for stew. This is for stew. Yes, The flag is for stew. Capture the You have captured the flag. Time to defend. Okay. The flag. ok Ok Ok 5, 4, 3, 2, 1 Perfetto The Perfetto, Bond raga to the one, yeah. Ok, sì, ce l'ho fatta flag. Time Ok, gone Basta, sì, sì Basta Basta Basta Ok Due Ragazzi ce l'abbiamo fatta Ma chi è Stewie? Io non lo so che è Stewie Stewie come diavolo si chiama Allora Dove devo andare? Vediamo Qua Chica Sei scassato i cervelli sono qui per te! Chi vuole candy? Tu le vuoi le caramelle, zia? Vero che le vuoi tu le caramelle? Tu manco dove sei? Staff only! Ti ho fatto un scampio! Hai capturato flag! ma dove stavamo? 5, 4, 3, 2, 1 ho vinto! defeated the alien job, the for Forse qua. Eh Blaster Return. Ok, si sì, infatti. Well done, Perfetto Superstar. You the Faza blaster. Now, go uh. the Ora Serve eh, non posso chiedere Devo andare qui? Eh, cosa devo prendere? Ah, questo Sì Perfetto Ce l'ho fatta Signori Ora, vediamo se c'è qualcos'altro da visitare. Perché avevo visto tipo un, uh, tipo un condotto. Qua, ecco, infatti. Where does this vent go? Ok Non c'è Cos'è questa questo? Vediamo Perché Allora Di solito mi dice delle cose importanti Non i messaggi Che succede? Oh Nessuna domanda, vabbè Scopri come smantellare monti Scopri come smantellare Ma Scusatemi, in che senso Ora io in teoria Potrei Forse questo Mi farà andare da Monty? Da Giga. Ma perché? Dove? Tra... Dove? Dove? It looks like a hideout Ah, qua Buongiorno name is... Vanny Vanny, Vanny. Mm. It is very similar to Vanessa And also Bunny That cannot be a coincidence Vediamo forse devo andare da qui. Mm, no, ok, va bene, va bene. Perfetto, ok, lo sapevo che sarebbe servito a qualcosa. Cioè, veramente è abbastanza utile perché ora mi dice cosa posso e cosa non posso fare. Ora so chi è Venni, dove è Venni. Dov Meglio di così, signori. Freddy! Devo passare? Qua No Comunque fa luce eh Quindi la potrei usare come torcia In teoria Volendo Il problema è che ora Non mi fa tornare indietro Io ho davvero bisogno di tornare indietro Ragazzi lo devo rifare Purtroppo è così Lo devo rifare Pensi che il suo nome sia Vanny? Forse devo andare. È molto simile a Vanessa e anche a Bunny. Non può essere una coincidenza. E ora? Perché io non posso chiamare Freddy? Cosa sono sti sì, cosi? Che non l'ho capito Ma Ma che guardi sono? No io salgo raga Io salgo Forse ho sbagliato io Perché ho usato quel glitch mm. Forse posso uscire da qui No Qui no, da qui no. Cos'è? Mi dai un pass? What? Ma? Ma quanto è bello Gregory. Ma ti so sembra Venny? Ma scusami, ma è umana. Ma le strappano la carne? What? Freddy, che ha Freddy? Ma che gli hanno fatto? Ma Gregory, you are my superstar. no, ragazzi, due stelle. Quindi, forse non è fantastico, ma ci sta. E ragazzi, è finito. FNAF. Penso di averlo finito. Ok ragazzi, vediamo. Allora, ho riaperto il gioco del salvataggio. Che avevo fatto. Vediamo ora cosa, cosa mi dice. Dove sono? Ma? Ma che ci faccio qui? Ma che ci faccio qui? Oh, no. Salvo qui raga Salvo qua Sto andando in un altro punto penso Bellissimo! Cioè raga sono arrivata al Fazer Blast in Due minuti! Ma benissimo! Sì, ok Benissimo. This one is with Ho vinto. You have defeated the alien army. Good job, space cadet. Oh. Proceed to the winners elevator for your reward. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Oh, ok. Ok Ragazzi mai fare glitch Mentre si fanno queste cose Veramente uh. Mamma mia ragazzi Mi è mancato giocare a questo gioco Veramente Mi è no mancato di più Grazie Ok raga Ce l'abbiamo fatta Prendiamo il nostro pie premio premioso Dove qui Ok Salviamo Good job Superstar, you got the Passet Blaster But you had to use your party path If you find the security office I am sure you will find something that will help you Gregory, they know you are here Get the security upgrade and get out What amazing luck! You got it! Body bowl unlimited pass. Free bowling for a whole year. Mega Pizza Plex entry not included shoe and ball rental fees still apply. Perfettissimo ragazzi Eccoci Ragazzi Siamo Al nostro Bonnie Bowl Però allora ci sono ste guardie cinesi Che mi stanno un po' Scassando Ora salviamo Mio Dio, raga, che bello. Ma se c'è il Bonnie Ball. Potrei sapere perché non c'è Bonnie? O sono cose personali o non posso saperlo. scusatemi Oh, qui c'è una caffetteria. Ma Scusate ma Ciao, baby. Circus baby, signori. Ma? Vediamo se io posso... Ok. Forse... Meglio di no. Wow, raga. Che bello. Ciao, Freddy. Freddy Fez. Freddy Fizzy I do not come up here I miss him. Ma io non volevo salire E poi chi è che ti manda? Bonnie ball Bonnie Cioè Freddy tu mi nascondi qualcosa Aspettate allora Se tu se noi guardiamo i messaggi Eh ragazzi manco io ce l'ho Comunque C'erano dei messaggi che poi sono morto quindi non li ho più ripresi perché sono stupido C'erano, porco schifo Dei messaggi Che mi dicevano Tipo Cioè dei messaggi che dicevano tipo Bonnie è uscito Dato che Bonnie non c'è più qui eccetera eccetera Allora prendiamo questo che ci può aiutare Prendiamo qui sopra Monty Mystery Mix Usa il, il Monty Mystery Mix nel combattitore in cucina Penso che dovrei scendere Però è una, comunque una missione secondaria Quindi eh, non, eh, Sinceramente non lo so Ma io posso giocare a bullying? forse è meglio andarsene ma giusto forse ragazzi non li voglio più veramente temono che Ciga possa subire gravi danni se dovesse finire nel compattatore di rifiuti controllate sempre con attenzione il compattatore prima dell'uso non usatelo per smaltire pizza oggetti a sapore di pizza o il profumo di pizza soprattutto il Monty Mystery Mix altrimenti il costo della sostituzione sarà decurtato al vostro stipendio ahia aspetta ma c'era una missione che mi diceva Usa il mounting mystery mix nel compattatore in cucina. Allora ragazzi, dobbiamo andare all'asilo nido Perché ho bisogno di una cosa Fastballo Porco schifo e chi ce l'ha Now enjoy the comedy stylings of Staffbot. Vediamo, vediamo Whee! Ma-yeah. Mm -hmm. Molto. Quindi ragazzi direi che il video può finire qui. La prossima volta risolveremo diciamo, tutto questo, a parte che mi sono buggato. Detto questo ragazzi ci vediamo insieme a Freddy in un nuovo ed entusiasmante video.